In questo video voglio provare a parlare di Psychonauts 2, un gioco pubblicato dalla Microsoft sulla sua piattaforma Xbox nel mese di adesso agosto 2021 e un gioco che mi ha sorpreso, mi ha sorpreso eh, per il modo in cui tratta alcuni argomenti psicologici eh, senza la pretesa di essere esaustivo, corretto, chissà che, e nonostante questo, mostrando poi molti più spunti, concretezze e raffinatezze di quante psicologiche, di quanto se ne possa trovare in tanti altri titoli che invece hanno la pretesa di avere una forma e eh, una struttura psicologica. Infatti quando uno avvia il gioco c'è un disclaimer grosso come una casa che dice che eh, questo non è accurato se sia in termini psicologici se si ha bisogno di aiuto, consultare uno psicologo eh, e cercare un riferimento professionale senza basarsi su quello e assolutamente sembra pienamente opportuno Nonostante questo io credo che eh, l'Xbox eh, in, in questa occasione abbia fatto un ottimo lavoro nel, tramite i suoi studi nel proporre un lavoro che è un prodotto che ha dei contenuti psicologici invece che sono secondo me notevoli cioè infatti se per quanto poi eh, tutto quello che riguarda le dinamiche di gioco abbia tutta una licenza poetica assolutamente ovvia e non è quello da guardare in questi termini ci sono alcuni spunti su cui vorrei soffermarmi perché sia chiaro: il gioco per tutti quelli che non lo conoscono, in pratica consiste in un gioco, un platform in cui eh, si deve fare tutta percorrere tutta una storia nei panni di un protagonista che è un ragazzino di 10 anni che si chiama Rasputin, che ha dei poteri mentali che gli permettono a lui e a tante altre cose che in quel mondo eh, possono accadere, eh, hanno la possibilità con questi poteri mentali di fare tutta una serie di cose, tra cui quella principale che ci interessa di più è quella di potersi proiettare all'interno della mente di un'altra persona. Quindi la maggior parte di questo gioco consiste fondamentalmente nel modo in cui questo personaggio e altri entrano nelle menti delle altre persone andando a influenzarle. E questo è un pezzo che, per quanto poteva essere fatto in tanti modi diversi, è stato fatto tenendo in considerazione alcuni aspetti profondamente corretti e utili da evidenziare. Infatti quindi, senza fare spoiler, senza rovinare la trama a nessuno, eh, entrare poi nella mente di qualcuno per provare a cambiarne i pensieri, per provare a avere un'influenza sull'altra persona, eh, è un elemento che per qualunque psicologo dovrebbe essere, quindi eh, particolarmente interessante e curioso. Nel momento in cui poi effettivamente noi come psicologi, come codice deontologico abbiamo l'idea che c'è scritto in un articolo del codice deontologico che è importante che poi lo psicologo effettivamente rispetti i tuteli, i valori e l'unicità effettivamente della persona con cui va a lavorare senza cercare di sovrascrivere quelle che sono le sue preferenze, i suoi valori, le sue convinzioni a quelle dei suoi clienti. No? Quindi c'è un'idea che lo psicologo debba rispettare assolutamente. Quelli che sono i contenuti delle persone con cui lavora, cercando di non modificarli se non con la loro collaborazione per quello che è coerente con i loro obiettivi e in modo assolutamente esplicito e collaborativo. Diversamente, invece nel gioco, visto che è un gioco ed è giusto che sia così, nel gioco, invece, il fatto di Poter provare a modificare i pensieri di un'altra persona viene fatto in tanti modi diversi eh, assolutamente senza nessun criterio etico e, e collaborativo e questo dà margine poi per riuscire a esplorare tutta una serie di scenari che in realtà è quello che le persone spesso fanno con se stesse cioè il Provare a modificare in maniera aggressiva e ostile un proprio pensiero, provare a combatterlo, provare a eh, modificare alcune associazioni logiche tra un pensiero e l'altro, provare a scappare da alcuni pensieri per non affrontarli, provare a nasconderli nella speranza di non vederli, o provare a cancellarli cercando di fare come se non esistessero. O provare anche a convivere con alcuni pensieri trovando un modo per cercare di un equilibrio con questi. A seconda di qual è il modo e la struttura che si prova a utilizzare, considerando che ne esistono notevoli, ci sono delle conseguenze diverse. E quindi nel gioco, in Psychonauts 2, tutto è fatto in maniera molto fantasiosa e creativa, senza nessun desiderio di descrivere qualcosa di noioso come quello che può succedere in uno studio di psicoterapia? Assolutamente no, è chiaro che non sia quello. ma il modo in cui vengono descritte le conseguenze di determinati tentativi, quello secondo me invece può essere molto istruttivo per tante persone, per capire quello che le persone tendono a fare con se stesse nelle occasioni in cui provano a gestire alcuni dei propri pensieri in un modo simile di come accade nel gioco quando provano a forzare un pensiero che cosa succede di conseguenza qual è la reazione altrettanto violenta che viene nei, nei propri confronti uguale opposta no quando provano a fuggire da un pensiero quanto questo sia davvero efficace e quando provano a rimuovere un pensiero a nascondere un pensiero quanto questo poi eh, sia davvero cancellabile oppure no o possa essere davvero portato a essere nascosto per sempre soltanto per un po cioè quando viene fatto questo nel gioco comunque c'è una rappresentazione delle conseguenze che può essere di stimolo a tante persone che a volte non si accorgono di fare con se stessi delle cose, delle strategie, delle modalità che poi in realtà hanno dei grossi limiti. E non è che ci sia un'unica strategia efficace, in realtà di cose se ne possono fare tante, la questione è essere consapevoli e di quello che si sta facendo. Perché poi, quando ogni volta che vogliamo produrre un effetto sul, sulle emozioni, Bisogna lavorare sui pensieri perché le emozioni sono un, un evento naturale transitorio conseguente a un pensiero e quindi lavorando sui pensieri si ottengono effetti sulle emozioni. E quindi anche tra questo pezzo, secondo me, anche questo è rappresentato in maniera interessante nel gioco perché eh, non è un argomento su cui tra l'altro c'è un consenso univoco nel mondo della psicologia. Gli psicologi cognitivo-comportamentali ritengono che dietro le emozioni c'è sempre un pensiero ma chiederlo a specialisti di altre convinzioni teoriche eh, possono anche a volte essere convinti che dietro un qualcosa di emotivo non ci sia un aspetto eh, pensato o un'elaborazione mentale. Quando vediamo questo quindi vediamo che invece in questo gioco per esempio si fa riferimento a una, a una scelta effettivamente di interpretare la mente in un determinato modo che condivido molto e mi sembrava utile quindi effettivamente sottolineare anche questa cosa per non lasciare che andasse troppo in secondo piano. No? anche perché a volte aiutarci a, ci può aiutare a capire che cosa è collegato a cosa e dove andare a toccare per ottenere un effetto su qualcos'altro assolutamente perché sennò se no se cerchiamo di avere un effetto ragionando sulle conseguenze invece che sulle cause finiamo complessivamente per non vedere dei risultati e a volte per sentirci impotenti di fronte a qualcosa che invece potremmo gestire molto meglio di come succede e questo è un elemento no questo modo di, di rappresentare le conseguenze del provare a relazionarsi con un pensiero mentre un'altra cosa che magari può essere sottovalutata ma che invece secondo me non è per niente scontata sta nel fatto che quando poi i protagonisti di questo gioco entrano dentro la mente di qualcun altro trovano dentro la mente dell'altra persona anche la persona stessa e questa cosa per quanto sia eh, magari potrebbe anche essere ovvio da un certo punto una certa prospettiva in realtà suggerirei che non lo è per niente cioè un altro modo in cui un artista un designer poteva andare a rappresentare una cosa simile poteva anche essere facendo sovrapporre il fatto che la persona fosse la struttura in cui la, lo scenario avveniva, cioè se una persona quindi ha un determinato ambiente mentale, la persona poteva essere sovrapposta a quell'ambiente mentale, mentre invece il gioco desidera e sceglie volontariamente di fare una distinzione. Un conto è la mente, un conto è la persona, che potremmo chiamarla coscienza, possiamo chiamarla consapevolezza, possiamo chiamarla presenza mentale, possiamo chiamarla io, possiamo chiamarla in tanti modi diversi, ma è un qualcosa di fondamentalmente diverso dalla mente e questa distinzione è una distinzione che è impagabile. Cioè le persone hanno tanta difficoltà a rendersi conto di questa differenza che c'è tra la propria mente, con tutti i suoi contenuti, con tutto quello che ha imparato, con tutto quello che ha appreso, con tutti i suoi automatismi e i suoi processi di funzionamento e le sue emozioni, e la coscienza la mente è automatica involontaria meccanica ripetitiva eh, conseguenza della storia e di quello che ha imparato la coscienza invece è presente attiva volontaria non sempre eh, eh, non sempre efficace nel partecipare a quello che succede a volte si spegne a volte non, eh, tende a essere distante e a non funzionare mentre invece la mente è sempre costantemente attiva e partecipe a quello che accade e queste due strutture, imparare a distinguerle, è fondamentale. Cioè in psicoterapia si lavora tanto nel cercare di insegnare alle persone a riuscire a vedere la differenza tra queste due cose. Perché quando una persona impara a riconoscere come la propria consapevolezza il fatto che io in questo momento stia attivamente scegliendo le parole per fare un discorso a una videocamera che poi verrà registrata e verrà mandata online, eccetera. Il fatto di fare questo volontariamente e non in automatico, senza pensarci, facendo soltanto quello che ti viene per, passa per la testa, fa differenza, fa differenza perché la parte, il modo in cui, con cui si partecipa a quello che sta accadendo produce una consapevolezza e un risultato diverso e in più mi permette nel caso in cui io avessi una qualche emozione che mi disturbasse mentre sto facendo quello che sto facendo di riconoscere questa emozione collegata dei pensieri e di partecipare a quei pensieri in modo tale che portino un'attivazione emotiva più coerente e efficace con l'obiettivo che mi sono dato cioè il fatto di essere più consapevoli della propria coscienza, della propria presenza mentale, è fondamentale per prendersi cura di se stessi, delle proprie emozioni e della propria mente. E quindi è fondamentale per imparare a gestire le proprie emozioni e stare meglio nelle proprie, nella propria mente, nella propria vita e avere un buon benessere emotivo. Questa cosa il gioco un po' ce lo suggerisce, indirettamente in realtà non si fermano mai su queste cose, fanno parte dello sfondo, fa parte del modo in cui è costruito il gioco, mentre ci sono eh, nemici inventati eh, basati sulle emozioni, su qualche processo mentale fatto in maniera un po' artistica e simpatica, eh, mentre ci sono poteri più o meno divertenti, mentre ci sono tutti una serie di enigmi, una serie di cose, mini giochi e cose varie, mentre c'è tutto questo c'è anche quindi il fatto di provare a descrivere e utilizzare degli strumenti che fanno parte invece di quello che ci accompagna tutti del modo in cui è fatta la nostra mente e secondo me questo è un regalo prezioso che questo gioco ci può fare se lo prendiamo come occasione per non tanto per andare a lezione di psicologia non è quello però per imparare qualcosina di più del modo in cui è fatta la mente e per farci alcune domande sul come quelle cose magari a volte le facciamo anche noi su noi stessi e a volte le facciamo in modo inefficace mentre forse potremmo imparare a farle meglio. Cioè è chiaro poi ogni volta che si ha una difficoltà poi è più seria è importante saper chiedere aiuto, rivolgersi a un professionista, andare in psicoterapia, assolutamente, non sto dicendo di curarsi con quello, però sto suggerendo che può essere un buon modo per riflettere su qualcosa, rendersi un po' più conto di qualche piccolo passaggio e perché no, costruire maggiore consapevolezza di sé e maggiore benessere emotivo. E se è possibile, perché no? Cerchiamo di cogliere queste occasioni quando capitano. Questo è tutto, è un suggerimento solo sul provare quindi a eh, coltivare cultura psicologica e cultura del prendersi cura della propria mente. Per il resto, se fossero domande o qualunque altra cosa, scrivetemi qui o su vari social, sono un po' dovunque. Io sono Valerio Celletti, e ci vediamo al prossimo video.